Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora, questo sarà un video molto importante che volevo fare da un po' e ho deciso finalmente di farlo Allora, so già che questo video molto probabilmente non sarà monetizzato perché youtube odia quando si trattano determinati argomenti su youtube quindi chiedo la vostra collaborazione mettete un mi piace commentate condividete questo video perché è un messaggio importante è un argomento di cui si parla poco quando si parla di giappone però è comunque una cosa che succede anche nel paese del sollevante e secondo me è importante che si parli di questo argomento per evitare che succeda magari a altri stranieri che si trovano in giappone nel video di oggi parleremo dello sfruttamento degli stranieri in giappone da parte di alcune company che sono definite black company che sono le stesse aziende che eh, trattano male anche i dipendenti giapponesi, magari costringendoli ad andare a lavorare in condizioni pessime, per esempio anche quando c'è stato il tifone, vi ricordate che ho fatto il video. Il Giappone in questo momento è di fronte a un grande cambiamento, infatti il governo giapponese accoglierà un grande numero di lavoratori stranieri, come ha espresso in un discorso il primo ministro Shinzo Abe l'anno scorso. 設立しました。全国 Tuttavia ancora prima di questo discorso se voi vi trovate in Giappone vedrete di ultimo un numero sempre maggiore di stranieri Se andrete in un combini ci sarà magari una persona che lavora, un dipendente straniero o anche in alcune catene di ristoranti Molto spesso ci sono gli stranieri quindi i lavoratori stranieri stanno decisamente aumentando in Giappone Tuttavia con l'aumento di questi stranieri c'è anche un aumento di alcune problematiche che andremo ad analizzare La prima come vi ho detto a inizio video è lo sfruttamento degli stranieri. Infatti ci sono alcune aziende che sfruttano questi stranieri perché vogliono manodopera a basso costo, praticamente vogliono degli schiavi e questa è una situazione davvero gravissima. Nel video di oggi andrò a parlarvi di questa organizzazione che si chiama Posse che ovviamente non mi ha sponsorizzato per fare questo video ma ho deciso di condividere la loro conoscenza perché Posse è un'organizzazione che si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori soprattutto quelli più giovani ma anche quelli stranieri infatti a detta di due dipendenti c'è sempre di più un numero di email che arrivano a queste organizzazioni di lavoratori stranieri che si trovano in condizioni penose di lavoro in Giappone per esempio loro dicono di questa Filippina che era arrivata in Giappone e lei praticamente era in una scuola di stranieri quindi stava studiando la lingua giapponese e allo stesso tempo stava facendo un lavoro part time presso una casa di riposo questa ragazza era in possesso di un visto pre college quindi è un visto che ti consente di studiare due anni in una scuola di giapponese tuttavia per poter continuare a mantenere questo visto lei doveva pagare la scuola tuttavia la casa di riposo per molti mesi ha smesso di pagarla cioè non le stava dando il suo salario quindi lei ha detto alla scuola di questo problema perché comunque lei avrebbe usato questi soldi per poter pagare la scuola tuttavia loro le hanno detto vattene a casa domani tornatene nel tuo paese almeno questo è quello che ha riportato Makoto che è questo dipendente di Posse. Sembra davvero una storia di un film però lei dopo che le hanno detto questa cosa è scappata e è andata in strada a chiedere aiuto a dei giapponesi che sapessero parlare inglese ha trovato un giapponese disposto ad aiutarla che l'ha portata proprio in questa organizzazione adesso questa organizzazione è riuscita a farsi dare indietro i soldi che le spettavano di diritto nel posto dove lei lavorava part time e in più adesso hanno aperto anche un'azione legale contro la scuola perché la stavano forzando a lasciare un paese. C'è da dire che dal punto di vista della legge giapponesi e stranieri godono gli stessi diritti tuttavia gli stranieri devono anche stare alle regole dell'ufficio immigrazioni per farne un esempio eh, il numero di giorni che voi potete rimanere in Giappone, comunque sapete tutti i visti salvo quello permanente o se decidete di avere la cittadinanza giapponese hanno un limite entro il quale voi dovete lasciare un paese quindi mettete che io sono un'azienda di queste black company che non voglio dare il mio salario a questi dipendenti stranieri io faccio due calcoli vedo quando le scade il visto e magari gli ultimi tre mesi non pago e possono farlo benissimo perché comunque se tu te ne vai dal paese poi immaginati aprire una causa legale internazionale cioè è veramente una cosa assurda oppure metti caso che magari siete dei dipendenti avete un visto di lavoro e magari lavorate presso un'azienda però non vi paga, voi volete denunciarla ma nel momento in cui voi la denunciate molto probabilmente questa azienda vi licenzierà licenziandovi se voi non trovate un altro impiego, mi sembra che avete tot giorni, voi dovrete lasciare un paese perché non potete rimanere in Giappone con un visto di lavoro senza avere un lavoro, quindi capite che Tutte queste compagnie conoscono queste regole e le sfruttano a loro vantaggio per sfruttare gli stranieri. Ovviamente non stiamo parlando di tutte le aziende in Giappone, assolutamente no. Per quanto succedano in tutto il Giappone, ovviamente tutto il mondo è marcio, cioè esistono in Italia, esistono in Germania, esistono in qualsiasi paese questi capi di azienda che. Vogliono sfruttare gli altri Purtroppo in Giappone non è a meno Anche in Giappone esistono delle brutte persone Che non hanno probabilmente un po' di sensibilità e coscienza E vogliono sfruttare gli altri Un altro fatto determinante in tutta questa situazione molto brutta È che spesso magari se voi vi trovate a lavorare per un'azienda giapponese E dovete rinnovare il visto Magari questi vi chiederanno di Prendere il vostro visto per portarlo all'ufficio immigrazione a fare il rinnovo A detta di questi lavoratori di posse Dicono che alcune di queste aziende prendono il passaporto E poi gli danno soltanto l'ID card E quindi capite che se loro si ritrovano nel paese senza un passaporto È veramente difficile per loro lasciare il paese o fare qualsiasi cosa Praticamente si trovano in una situazione in cui non possono più scappare Sono passaporto è stato il passaporto passaporto senza considerare che comunque magari molti di questi lavoratori che come vi ho detto molto spesso arrivano dal sud dell'Asia vengono da un paese più povero del Giappone dove magari anche il costo di un biglietto comunque è estremamente costoso cioè è una spesa non indifferente quindi voi immaginatevi che questi lavoratori che sono riusciti in qualche modo ad arrivare in Giappone comunque facendo dei sacrifici sono magari eh, entrati in una scuola di giapponese perché, comunque, sapete il visto da eh, studente è quello più facile da ottenere, che comunque ha dei costi molto alti, quindi hanno dei debiti assurdi e magari hanno trovato anche un impiego, tuttavia non possono più sfuggire perché magari hanno anche delle clausole in quel contratto che, se loro decidono di andarsene, tornare dal loro paese, magari devono anche pagare dei danni, quindi praticamente, se loro non volessero più stare. Gli accordi presi, magari si troveranno in una situazione terribile per tutta la vita, capite? Quindi è veramente un discorso complicato. E tutte queste compagnie non è che sono sempre compagnie di stranieri, sono anche compagnie, magari, vi dirò anche di italiani perché io conosco degli italiani che hanno lavorato per una scuola di Nihonbashi. Di italiano, adesso non mi... mi sembra si chiamasse. E loro vendevano i visti, cioè loro ti dicevano che se tu li pagavi non so se 1000-2000 euro Ti davano il visto per eri costretto a lavorare per loro veramente a un salario estremamente basso E ho anche conosciuto gente che è stata licenziata e non gli è stato dato l'ultimo mese di salario Io vi sconsiglio di lavorare in questa scuola Vedete che se conosco gente a cui è successa una situazione simile Vuol dire che per quanto è un caso isolato in Giappone comunque è una cosa che Può capitare e esiste ed è veramente terribile. Io mi chiedo come facciano dei capi di azienda a voler sfruttare le altre persone. Poi comunque ti ritornano indietro queste cose perché secondo me ti puoi comportare male fino a un certo punto ma poi a una certa comunque secondo me ti sgamano e io spero che questa scuola sia stata già sgamata anche se dubito. Perché sapete in un paese come il Giappone dove la maggior parte delle persone è comunque onesta è più difficile sgamare una persona che cerca di andare, virgolette, contro il sistema, perché ci sono i modi per evadere le tasse, ci sono i modi per, per sfruttare gli altri stranieri però capito, essere giapponese c'è cioè, talmente un rispetto per gli altri che è difficile che ci sia questa mentalità del fregare però poi magari c'è quel giapponese perché a volte è giapponese o quell'italiano o quel vietnamita o di qualunque paese vogliate, che va in Giappone e vuole sfruttare gli altri perché è un modo per fare soldi facili, però è un modo che ovviamente è sbagliato e secondo me alla lunga non ti porterà da nessuna parte perché come fai a guardarti allo specchio e mi chiedo queste persone uno dei motivi per cui queste aziende comunque riescono a sfruttare così facilmente gli stranieri è oltre al fatto che comunque ci sono delle regole diverse tra virgolette come vi ho detto quella del visto e anche la barriera linguistica questi lavoratori di posse dicono che vedono giornalmente degli stranieri che sono praticamente come rinchiusi in queste specie di dormitori e devono chiedere anche il permesso per poter uscire. Un altro grande problema comunque di questo aumento di stranieri non è solamente comunque i lavoratori e questo sfruttamento ma un'altra questione, ovviamente ce ne sono altri, in questo video ve ne elenco due, e anche eh, i figli di questi stranieri che magari sono isolati o bullizzati a scuola la manager della YSG Global School che si chiama Iki Tanaka, ha detto la sua opinione al riguardo dei figli di questi stranieri. Dice che comunque il numero di questi studenti eh, stranieri, cioè insomma giapponesi acquisiti diciamo che però non hanno delle radici giapponesi, è in estremo aumento e con questa crescita rapida è molto difficile per le istituzioni come i comuni o anche il governo organizzare dei programmi speciali per aiutare l'integrazione di questi ragazzi. E il fatto che comunque non parlino molto bene giapponese o anche se se lo parlano però non perfettamente è spesso un motivo per cui vengono ridicolizzati a scuola Metti che magari uno di questi bambini parla e dice qualcosa di sbagliato e viene deriso questo bambino finirà per avere una specie di trauma e non vuole più parlare magari giapponese di fronte ai suoi compagni e quindi finisce per chiudersi in se stesso quindi è veramente difficile uscire da questo circuito perché a scuola ci sono delle specie di veramente brutto da dire però delle gerarchie tra gli stranieri magari se sei uno straniero caucasico viene trattato in un certo modo Se magari invece sei uno studente Che è venuto dal Vietnam con una famiglia Del ristorante magari ti trattano in modo diverso Almeno questo è quello che dice Questo insegnante Ha detto che comunque stranieri di nazionalità diverse Vengono trattati in modo diverso Mi chiedo se è lo stesso in Italia Cioè se magari è un ragazzo di colore O se invece magari è una svedese Piena di soldi e si viene trattata in modo diverso Questo trattamento eh, Genera comunque un sacco di ansia e pressioni nei confronti di questi studenti. Lei ha detto che questi ragazzini sentono come una specie di differenza tra loro e gli altri studenti giapponesi e ritengono che questa loro condizione, comunque di stranieri, sia ingiusta perché alla fine non l'hanno voluto loro e non capiscono perché loro devono essere trattati in modo diverso. Ragazzi io spero che questo video vi abbia interessato Non decontestualizzate quello che ho detto Assolutamente non sto dicendo che in Giappone questo avviene sempre Però è una cosa che in alcuni contesti succede Anche in Giappone come probabilmente succede in Italia Lo sfruttamento della manodopera E la difficoltà degli stranieri di integrarsi in una certa realtà Io spero davvero che questo 2020 metta un po' di sale in zucca a certe persone, perché è veramente imbarazzante, cioè io mi chiedo davvero come facciano certe persone a comportarsi in certo modo, cioè quando ci penso veramente mi viene, mi fa veramente tristezza, vi ringrazio davvero tantissimo sempre comunque per i commenti che fate, perché veramente sotto i miei video, cioè io non... Davvero io non me li merito certi commenti, cioè mi condividete la vostra esperienza, ci sono delle mamme che mi hanno scritto, degli insegnanti che mi hanno scritto sotto il video della scorsa settimana. Io davvero cerco di rispondere a tutti, sto facendo un po' di fatica perché comunque sapete questo gennaio sono anche sotto esami quindi devo studiare un po' altrimenti non, non passo niente, però davvero io vi voglio davvero ringraziare e spero che questo ringraziamento ragazzi io davvero leggo tutti i commenti mi fanno davvero un sacco piacere e io non so che dire solo grazie di cuore davvero e spero che questi video vi possano piacere so che non sono magari i video che vanno in tendenza so che sono video magari un pochino fuori dal coro però ci tengo che voi li vediate e ci tengo che eh, questi messaggi passino e arrivino a più persone possibili io spero Spesso nel mio piccolo che magari se ci fosse qualche bullo che magari vede questi miei video magari cambia opinione anche se poi mi trovo sotto i miei video anche dove parlo di bullismo commenti come questo ovviamente non mi toccano perché vabbè comunque sono una persona forte ormai cioè ho già passato quegli anni in cui magari mi sono sentito attaccato da queste persone che per qualche motivo hanno questo bisogno di insultare però io devo dire che quando leggo questi commenti mi accorgo di quanto queste persone persone siano piccole perché io dico comunque la brutta figura la fate voi cioè non è che se mi dite oh mio dio ti trucchi sei un pagliaccio cioè fate una bella figura ve lo dico che dire io vi ringrazio sempre e noi ci vediamo al prossimo video ciao